Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi. Per fare questo glitch ovviamente non lo possono fare tutti perché eh, dovete aver comprato diciamo la base e quindi lo può fare solamente chi ha la base, quindi non cominciate a romper cazzo, eh ma per fare questo glitch bisogna avere i soldi. Eh lo sapete per fare tutti i glitch c'è bisogno di soldi avete bisogno di un amico questo amico nella sua base deve avere tutti quanti i veicoli e dovete fare questa procedura ragazzi allora il suo amico sta nel suo aereo e voi state nel vostro nella vostra base diventate CEO il suo amico deve stare nella sua base dentro al suo aereo diciamo al suo aereo com chiamiamolo così e eh, gli dovete mandare un invito per diventare vostro associato Nel momento in cui il vostro amico accetterà l'invito a diventare vostro associato Voi dovrete sciogliere il CEO ragazzi Come in questo caso Quindi a questo punto il vostro amico si troverà nel vostro bunker Allora Qui le cose sono due ragazzi: se vi scompaiono tutti i veicoli, vuol dire che state facendo bene. Tutti i veicoli, intendo i veicoli speciali che avete, se invece vi scompaiono altre auto, eh, o anche le altre auto, l'auto che state tentando di duplicare, è perché il vostro amico non ha tutti i posti pieni. Quindi, anche se il vostro amico ha il, la base operativa vuota. Eh, mette comunque tutti quanti tutte quante lg rh8 giusto per aiutarvi a fare il glitch e magari dopo voi aiutate aiutateli via. a questo punto ragazzi quando avete fatto tutti i passaggi andate al pallino azzurro e fate lo scambio come avete visto ragazzi non è avvenuto nulla però eh, diciamo i posti si sono cambiati quindi a questo punto dobbiamo andare a prendere la lg che ora non è più lg ma eh, diciamo per il gioco è una lg normale ma noi la vedremo comunque lg retro custom quindi andiamo a prendere questa e usciamo fuori adesso usciremo fuori e chiameremo il nostro centro operativo ragazzi il centro operativo di terra in cui dovremmo avere una lg eh, non modificata una LG RH8 normale allora nel momento in cui noi siamo usciti già la targa è cambiata il centro operativo mobile ci servirà semplicemente per eh, poter eh, salvare l'auto allora ripeto i requisiti ragazzi un amico, il vostro amico deve avere la vostra stessa base ok deve avere tutti quanti i posti pieni può anche avere i posti vuoti però sappiate che se il vostro amico avrà eh, posti vuoti potrebbe non riuscire potrebbe diciamo, risultarvi un po' difficile il glitch e eh, in più potrebbero sparirvi le auto che avete sotto il culo ovviamente non le perdete ricompariranno queste auto però non potrete fare il glitch quindi eh, dite al vostro amico che vi sta dando una mano di comunque di, di, di prendere e di impegnare quei posti vuoti che ha con delle LG tanto sono gratis quindi potete comprarle tutti e eh, mi rivolgo giustamente a tutti quelli che possono fare questo glitch purtroppo per gli altri non so come aiutarvi perché non ci sono altri glitch e quindi eh, ho voluto portare anche questo anche se gli altri erano funzionanti ma a questo punto ragazzi quando avete salvato il veicolo dovete tornare nel vostro nel vostro bunker allora io ragazzi qui <coughs> non ho fatto tagli ho solamente velocizzato un pochino il video eh, per farvi vedere cosa succede ragazzi. che cosa potrebbe succedere quando rientrate nel bunker ragazzi eh, diciamo che voi vedete l'LG adesso la RH8, la retro custom ma quando entrerete nel bunker eh, apparirà come un'auto normale ma non vi dovete preoccupare di questo perché comunque eh, la duplicazione sarà avvenuta io infatti ho dovuto fare un cambio di sessione ma adesso andremo a vedere con calma quindi entriamo nel nostro nella nostra base diciamo e ci dirà di sostituire andremo a sostituire con una lg rh8 normale quindi quando siamo qui come vedete A questo punto, ragazzi, avete visto che eh, lì per lì non c'era l'auto, però comunque vedete che qui c'è. Quindi, se io vado di nuovo sopra, vedrò eh, nuovamente le auto come le sto vedendo adesso. Proverò a uscire. Come avete visto ragazzi anche uscendo e rientrando noi vedremo sempre queste due elegi quindi l'unica cosa che dobbiamo fare se abbiamo questo inconveniente è di cambiare sessione ragazzi una volta che cambiamo sessione eh, vedremo diciamo il nostro clone per ripetere il glitch dovete fare sempre la stessa cosa Quindi a questo punto, avendo cambiato sessione, le LG sono diventate tutte e due normali ragazzi. Ogni volta eh, avete bisogno dell'amico per fare il glitch e dovete ripetere tutta questa procedura. Spero che il glitch vi sia piaciuto, spero che il video vi sia piaciuto. Un saluto a tutti, al prossimo video.